ETF sono davvero sicuri oppure ci sono dei rischi in relazione ai cambi valutari? Oggi ti spieghiamo le coperture valutarie. Sicuramente nella tua vita da trader, da investitore ti sarei chiesto almeno una volta se gli ETF sono sicuri dal punto di vista appunto... Delle, delle valute quindi se il rischio cambio sia effettivamente un problema oppure no e quindi oggi andiamo a rispondere insieme a questa domanda però prima vediamo qual è il problema il problema è che se compro un etf in europa e in euro chiaramente tutto ok non c'è problema perché io ho l'euro compro un etf in europa e in euro e quindi il rischio cambio non può esserci perché è tutto in euro e quindi tutto a posto ma se invece compro un etf americano in dollari allora a questo punto il problema sarà sull'euro dollaro perché io avrò gli euro dovrò cambiare gli euro in dollari comprare l'etf poi una volta che liquiderò l'etf a quel punto dovrò passare da dollari a euro e quindi in questo caso c'è il rischio cambio perché a seconda di come andrà il cambio euro dollaro io avrò una situazione diversa e la cosa potrà o Favorire l'investimento oppure danneggiarlo. E com'è che può danneggiarlo o favorirlo? Beh, un ETF senza copertura, quindi quello che adesso andremo a vedere, potrebbe venire penalizzato nel caso di un indebolimento del dollaro nei confronti dell'euro e viceversa. Quindi, capito questo problema, è evidente come l'esito, o meglio, le performance di un investimento in ETF dipendano da due variabili. Queste due variabili sono l'andamento del sottostante su cui compriamo l'ETF, quindi praticamente l'andamento dell'indice su cui è costruito l'etf e se vuoi capire di più ti invito ad andare a vedere i video che abbiamo fatto nelle scorse settimane in cui abbiamo parlato proprio di cos'è un etf, cos'è un indice perché è importante capire cosa sono gli indici per capire come funzionano gli ETF, eccetera eccetera ma comunque quello che volevo dire è che le variabili sono due cioè l'andamento di ciò su cui è costruito l'etf cosa numero uno e cosa numero due il cambio quindi il rischio cambio nel senso l'andamento delle valute può influenzare l'andamento dell'investimento se extra euro, cioè se io ho l'euro e voglio andare a comprare un etf scambiato in un'altra valuta ovviamente se compro con gli euro in Europa è ovvio che non avrò quel problema. Ecco quindi abbiamo visto due variabili e le coperture sono proprio relative alla seconda variabile. In pratica, cosa sono? Sono un qualcosa che va a eliminare il rischio cambio e quindi si toglie quella variabile lì e quindi a quel punto l'andamento dell'investimento dell dipenderà solo dalla variabile dell'andamento dell'indice dell su cui è costruito l'etf mentre non è oro tutto ciò che luccica perché le coperture hanno dei costi ma comunque gli etf hanno quindi una specie di assicurazione o meglio non gli etf gli etf con copertura hanno una specie di assicurazione e tra l'altro gli etf con copertura solitamente riportano queste sigle comunque sintetizzando tutto si può dire che la copertura è una sorta di assicurazione contro il rischio valutario o meglio contro il rischio del cambio valutario ma ci sono degli svantaggi perché è chiaro che detto così sembra tutto bello dici ok mi compro un etf con copertura così sono tranquillo non ci penso più è tutto a posto no in realtà no nel senso che ci sono degli svantaggi e non sono svantaggi da poco infatti qui sembra tutto tutto bello ma ovviamente le coperture hanno dei svantaggi questi svantaggi sono prevalentemente i costi costi che nel lungo periodo possono anche pesare molto sulle performance di un investimento e di conseguenza è più consigliabile usare le coperture se si va sul breve termine mentre è tendenzialmente sconsigliabile se si va sul lungo termine perché chiaramente nel lungo termine andrà ad erodere di più l'investimento infine una cosa da non sottovalutare è che se ragioniamo Diciamo da copertura, quindi se ragioniamo dall'ottica di un investitore o di un trader che vuole prendere ETF con copertura, è chiaro che bisognerà farlo su tutti gli ETF che si comprano perché difficilmente uno magari dice: Beh, mi copro lì o non mi copro là. Cioè, può succedere in realtà, però nel senso, il discorso qual è? Il discorso è che se noi cioè andiamo a coprire su tutti i rischi cambi avremo costi ancora più alti e questo può pesare sui rendimenti quindi nella stragrande maggioranza dei casi può essere più conveniente andare senza la copertura quindi etf normali senza copertura però bisogna vedere caso per caso nel senso che ci sono investitori che magari per motivi proprio propri preferiscono andare con la copertura però comunque può convenire invece nel breve termine quindi lungo termine meglio di no breve termine sì anche se bisogna sempre stare attenti ai costi certo ci si prende il rischio cambio senza andare con la copertura ma d'altronde è questa la natura dei mercati finanziari con questo io direi che ho detto tutto ti invito a iscriverti al canale perché i 10.000 iscritti iniziano a essere visibili all'orizzonte quindi saremo molto contenti di riuscire a centrare insomma il target dei 10.000 perché comunque iniziamo a essere una bella community e anzi siamo molto contenti del supporto che ci date su questo canale e se infatti vi va vi invito a iscrivervi al canale e ad accendere la campanellina poi se vi va vi invito anche a fare un salto sul mio canale dove invece si parla prevalentemente di business strategia quindi tutto ciò che serve per far nascere far crescere poi un business con successo nel tempo e se sempre vi va vi invito anche a visitarci a seguire su instagram che lo vedete Qui dove settimanalmente pubblichiamo contenuti e tra l'altro potete anche scriverci in direct se avete domande, cose varie eccetera eccetera. Quindi direi che è tutto. Noi come sempre ci vediamo martedì prossimo col prossimo video e come sempre con tutti gli altri contenuti del canale. Quindi il lunedì che era ieri, quindi oramai se l'avete persa non potete vedere la diretta ma potete vedere la replica. Comunque c'è la live sul, sulle valute proprio sul Forex poi il mercoledì col mindset di Antonio e il venerdì c'è la live quella dedicata alle azioni dove ci siamo io e Ardu con questo è tutto ci vediamo alla prossima ciao